Informazione fiscale è allo scenario delle professioni oggi e domani, incontro organizzato da Team System e di European House Ambrosetti. Siamo in compagnia del presidente dell'Ordine dei commercialisti di Nocera Inferiore, Umberto Mauriello. Grazie per aver accettato questa intervista, innanzitutto. Uh, Presidente, alla luce della digitalizzazione, quale sarà a suo avviso uh, il futuro della professione di commercialista e che impatto avrà uh, sul mondo delle professioni uh, l'attuazione del PNRR? Sì, proprio alla luce dell'evoluzione normativa il ruolo del commercialista evolverà proprio per essere al, al passo con i tempi. Uh, in effetti il commercialista avrà una duplice funzione, in una fase preventiva, quindi è progettuale, dovrà affiancare le imprese e anche gli enti pubblici in quella che deve essere la digitalizzazione, quindi un ampliamento delle competenze nell'era del digitale e affiancare gli imprenditori in quella che deve essere l'attività propedeutica a far sì che le imprese e anche gli enti pubblici possano approfittare di questa grande opportunità che sono i fondi che arriveranno in funzione appunto, dello sviluppo del nuovo piano, quindi del cosiddetto PNR. Eh, in fase progettuale gli, eh, gli, i commercialisti dovranno affiancare, come ho detto prima, gli imprenditori per far sì che essi possano al meglio sfruttare queste opportunità. Per quanto riguarda invece il ruolo dei commercialisti e degli enti pubblici, appunto oltre alla fase di progettazione, quindi cercare di intercettare tutte le risorse che arriveranno sui vari territori, i commercialisti avranno poi anche una funzione di controllo, di rendicontazione e di certificazione delle spese che dovranno poi essere fornite per poter intercettare i fondi appunto previsti dal nuovo piano. Possiamo dire quindi che quello del commercialista è un ruolo centrale? sicuramente è un ruolo centrale, eh, io mi auguro che eh, sia gli imprenditori che eh, i rappresentanti degli enti pubblici approfittino di questa opportunità, nel senso che dovranno coinvolgere i professionisti per renderli partecipi e, e per far sì che eh, possano mettere a disposizione eh, sia degli enti che delle società chiaramente private la professionalità eh, che è necessaria per poter eh, far sì che queste opportunità vengano sfruttate nel miglior modo possibile.